Oggi è il 9 giugno, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E Partiamo subito dai contributi a fondo perduto, matrimoni, eventi e oreca, con la domanda con scadenza il 23 giugno. Si passa poi alla fattura elettronica forfettari, resta il divieto per le prestazioni sanitarie e il bonus 200 euro pensionati, pagamento dall'Inps insieme alla pensione e alla quattordicesima. Un'altra notizia riguarda invece il modello ISEE con il nuovo servizio sull'app IMS per consultare e scaricare l'attestazione e poi l'agenzia delle entrate sul credito di imposta videogiochi pronto il codice tributo per la compensazione con modello F24 e una notizia che riguarda l'IMU con i casi particolari, infine uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dai contributi a fondo perduto matrimoni eventi Oreca. Domanda con scadenza il 23 giugno. Fa il punto Rosi Delia sui contributi a fondo perduto matrimoni feste e eventi oreca. Con la domanda al via, le imprese con i requisiti per richiedere il bonus devono procedere entro la scadenza del 23 giugno 2022 dal calcolo dell'importo ai dati da inserire nell'istanza le istruzioni sono nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2022. Dopo una lunga attesa arrivano quindi le istruzioni per la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto destinati al settore dei matrimoni, degli eventi e dell'oreca, hotel, catering e ristorazione, previsti dal decreto sostegni bis. Le imprese con i requisiti richiesti hanno tempo fino alla scadenza del prossimo 23 giugno 2022 per procedere dal calcolo degli importi ai dati da inserire nell'istanza ci sono le istruzioni da seguire per accedere al bonus a sostegno dei soggetti particolarmente colpiti dalle restrizioni covid sono state fornite dall'agenzia delle entrate appunto le istruzioni con il provvedimento dell'8 giugno 2022 all'interno della tabella riassuntiva potete vedere come sono distribuite le risorse che ammontano in totale a 60 milioni Passiamo alla fattura elettronica forfettari, resta il divieto per le prestazioni sanitarie, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla fattura elettronica per i forfettari al via dal 1 luglio 2022 ma nulla cambia per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche per le quali resta il divieto di trasmettere i documenti all'SDI. Nessun esonero per le fatture relative a prestazioni diverse, il canale digitale si intreccia con quello analogico, i dettagli sono all'interno dell'articolo cambiamo argomento e passiamo al bonus 200 euro pensionati con il pagamento dall'inps insieme alla pensione alla quattordicesima l'articolo in questo caso è di rosi Delia e fa il punto sul bonus 200 euro pensionati e pensionate a luglio il pagamento dall'inps insieme alla pensione alla quattordicesima per chi ne ha diritto con i requisiti da rispettare le istruzioni per calcolare il limite di reddito da rispettare per riceverlo non è necessaria alcuna Domanda E poi modello ISEE, nuovo servizio sull'app IMS per consultare e scaricare l'attestazione, l'articolo è di Francesco Rodorigo sull'app istituzionale IMS Mobile, è stata integrata la nuova funzionalità di consultazione del modello ISEE, il servizio permette di visualizzare e scaricare l'attestazione in corso di validità, si accede con le credenziali SPID e carta d'identità elettronica il servizio si aggiunge a quello già presente sul sito dell'istituto. Per quanto riguarda invece il credito di imposta a videogiochi è pronto il codice tributo per la compensazione. Le imprese produttrici di videogiochi di valore culturale made in Italy dovranno inserire nel modello F24 la sequenza 6.977 per ottenere l'agevolazione in compensazione con modello F24. All'interno dell'articolo i dettagli su come compilare il modello. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'IMU 2022 i casi particolari, l'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sull'IMU 2022, trova spazio nel quadro B del modello 730 e RB del modello erediti, la colonna 12 relativa ai casi particolari, dalle abitazioni diverse da quella principale ai fabbricati non locati, ci sono le istruzioni specifiche da tenere a mente che sono all'interno dell'articolo. Diamo infine un'occhiata alla pagina dell'economia. Del Corriere.it che apre sulle auto diesel e benzina, addio al 2035, ma l'Europarlamento si divide sulla svolta e poi ancora benzina, prezzo sopra i 2 euro anche al self, senza il taglio delle accise sarebbe 2,31 euro e i numeri del giorno 670 che riguarda i top manager d'oro con stipendi e bonus 670 volte più alti dei loro dipendenti e 210 che riguarda lo spread in rialzo, le mosse della BCE torna il BTP Italia e avrà un doppio bonus, l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello in apertura che riguarda appunto l'auto elettrica che inquina meno, ci sono posti di lavoro a rischio, le conseguenze dello stop a diesel e benzina dal 2035 è di Rita Quersey e fa il punto su quelle che sono state le ultime decisioni votate dal Parlamento UE che appunto ha votato lo stop dal 2035 alle immatricolazioni di automobile con motore endotermico sia benzina diesel e ibride si apre un negoziato con il Consiglio europeo ovviamente questo è solo il punto di partenza e eh, per rispondere a tanti interrogativi potete dare un'occhiata a questo articolo per questo contenuto e gli altri